Dunque, questa sera iniziamo il nuovo argomento e entriamo un po', diciamo così, un po diverso dagli altri, eh, come impostazione, eh, perché ci porterà un pochino più vicino all'utente, no? sempre visto dal sistema informativo, ma ci cominciamo a chiedere a questo utente come interagisce col sistema informativo, quindi oltre a progettare le funzionalità che il sistema informativo offre, cominciamo a occuparci per la prima volta delle modalità con cui queste funzionalità vengono offerte. Come è meglio progettarlo? Come ci avviciniamo a progettare non solo una certa funzionalità, ma una funzionalità che sia facile da usare, no? di fornisca una buona user experience, una buona esperienza di utilizzo da parte dell'utente. No? Questo chiaramente è lo vedremo poi meglio quando faremo di KPI che l'ultimo argomento diventa il fatto che un sistema sia facile da utilizzare significa che è più efficiente quindi usa meglio il tempo delle persone e anche più efficace nel senso che riduce il tasso di errori e quindi aumenta la qualità del risultato. però queste so, sono qualità, sono risultati che non vengono a caso ma vengono anche qua attraverso un certo tipo di, eh, di progettazione e quindi per questo che eh, recentemente si è sempre più eh, data l'attenzione verso metodologie di progettazione che permettessero di includere proprio nel processo di sviluppo includere l'utente finale fin dalle fasi iniziali di progettazione stessa Allora noi ne abbiamo già parlato perché quando abbiamo parlato di requisiti abbiamo detto attenzione che i requisiti iniziali devono essere approvati devono essere comprensibili e quindi compresi da quelli che possono essere gli utenti finali Ecco qui stiamo anche andando oltre, dicendo che l'utente finale non è solo quello che mi approva il requisito e poi userà il sistema, ma è quello che mi può accompagnare nelle varie fasi di sviluppo con il quali devo sempre rimanere in contatto. È chiaro che l'utente finale non mi può aiutare a fare il debugging del codice o verificare se una certa query funziona bene, ma almeno per quanto riguarda la parte di interfaccia, quindi la parte di sviluppo che tocca, che toccherà poi, l'utente stesso, eh, bene, lo sviluppo di questa interfaccia può essere seguito con modalità che cercheremo di, di toccare e eh, di illustrare eh, anche dagli utenti finali durante tutto il processo qui è un, un rovesciamento rispetto all'approccio del tipo il software l'ho fatto io, me lo sono inventato io secondo me va bene, tu lo devi usare stai zitto e se non lo sai usare è colpa tua questo approccio impositivo non funziona più oggi non funziona più soprattutto quando molti dei prodotti che usiamo, molti dei servizi sono online e ci vuol poco a passare a un servizio diverso se quello che cerchiamo di usare non ci soddisfa all'istante ehm, e quindi cercheremo di capire che dietro a questa facilità o meno facilità d'uso, facilità o meno facilità di comprensione o di ottenimento dei risultati, c'è un ben determinato processo di design che cerchiamo di, di, di minimo comprendere anche se non non abbiamo tempo di padroneggiare e poi cercheremo di collegare con i casi d'uso perché se i casi d'uso mi dicono quali sono i passaggi logici di scambio di informazione poi l'interfaccia utente queste, queste informazioni, questi passaggi di scambio li deve incarrellare in un determinato aspetto anche grafico eh, opportuno però prima di buttarci chiaramente la progettazione dell'interfaccia che è il punto d'arrivo no, di questa, questa settimana di, di chiacchierate cominciamo a chiederci darci due, cioè, due nozioni di base sul, sul tema dell'usabilità e delle interfacce. Allora, perché nasce il tema, il concetto di usabilità? Perché noi abbiamo due oggetti, che devono, due entità, scusate, che devono dialogare, uno è l'utente, quindi non posso chiamare oggetto, e l'altro è il sistema. E queste due entità ovviamente si de devono comunicare tra di loro. In realtà entrambe le entità comunicano anche, cioè fanno parte di un contesto più ampio che qui è indicato come mondo esterno. Ma se noi ci concentriamo sul dialogo tra l'utente e il sistema, quindi questa figura ve l'avrei potuta far vedere parlando di casi d'uso. Il caso d'uso è un utente, un attore, lo chiamavamo, che dialoga col sistema. Adesso però ci concentriamo sulla parte del sistema che genera l'interfaccia d'uso, o l'interfaccia utente del sistema stesso. Cioè se l'utente dialoga col sistema, una parte, un pezzettino più o meno grande del sistema, del codice che scrivo, dei soldi che spendo, sarà dedicata a gestire l'interazione con l'utente. Poi il resto sarà per ottimizzare il database, per fare le guide, per fare il controllo, tutto quello che volete. Ma una parte di sicuro è dedicata a, a, a gestire il dialogo del sistema. Allora, Quali sono i criteri di progettazione di questa parte? Cosa deve fare questa parte? Beh di fatto questa parte deve gestire il dialogo che come abbiamo già visto rilacciandoci ai casi d'uso è un dialogo quasi sempre alternato, è quasi sempre un ping pong, l'utente compie delle azioni visibili al sistema, tendenzialmente sono azioni consapevoli, consce, rivolte verso il sistema, cioè se io clicco in un punto sono io che l'ho fatto e ho voluto cliccare lì. E viceversa il sistema fornisce delle informazioni, dell'output che vengono veicolati verso l'utente. Oggi sempre di più ci sono azioni dell'utente non consapevoli che possono essere intercettate anche dal sistema. Pensate a tutte le interfacce utente che si basano sui gesti, sul fatto che tu ti avvicini o non ti avvicini a determinato oggetto, Adesso, nel campo enterprise non sono ancora molto utilizzate, ma in altri campi, pensiamo al mondo del retail, invece eh, cominciano ad essere utilizzate, quindi usano eh, input dell'utente consapevoli oppure anche inconsapevoli dovute semplicemente al movimento, al comportamento, alla presenza dell'utente nel sistema. Ma noi concentriamoci su quelli consapevoli per il momento. Quindi abbiamo un utente che fornisce informazione al sistema e il sistema che fornisce risposte tendenzialmente a seguito quasi sempre delle stimolazioni provenienti dall'utente. E queste interazioni in realtà si possono declinare, si possono realizzare in molti modi diversi. Ad esempio, quali sono le modalità attraverso cui l'utente può fornire informazioni al sistema? Beh, sono tutti dispositivi di input, per cui tastiera, mouse, touchpad, joystick. Touchscreen, tavolette grafiche, guanti per realtà virtuale, scrittura manuale, quindi con le mani, con la voce, comandi vocali, con lo sguardo, cioè sistemi che integrano telecamere che sono in grado di capire dove state guardando sullo schermo, quindi sulla base del punto in cui guardate agiscono in modo diverso. Oppure sulla posizione, no? sensori, di voi pensate quando giocate con. Uh, col Kinect in cui basta che vi muoviate di fronte allo schermo e lui capisce cosa state facendo e interpreta i vostri movimenti. <ride> Nell'ambito enterprise ovviamente tastiere e mouse la fanno ancora da padrone, ma in generale abbiamo dei canali di input che dall'utente permettono di trasferire informazioni verso il sistema e viceversa il sistema fornisce uh, delle informazioni in output che sempre nel mondo enterprise sono quelle sempre limitate allo schermo, cioè mostra qualcosa a video, ma non dobbiamo essere necessariamente limitati a ciò, cominciano a esserci i visori per realtà virtuale, c'è il canale audio in cui l'informazione può essere data, soprattutto immaginate la notifica, l'allarme, l'avviso, si sì, ha, ha sempre una componente visuale ma anche spesso una componente acustica che serve per attirare l'attenzione, quindi il suono o altre, diciamo così... Eh, feedback di tipo aptico, quindi che vanno a toccare, a far vibrare, le vibrazioni stesse no, del cellulare sono un altro modo di fornire informazioni all'utente, Informazione molto semplice, del tipo guarda che hai un messaggio da guardare, o guarda che hai un'informazione da, da, da richiamare, però tutte queste interazioni devono essere progettate no, in modo coordinato in funzione dell'interazione con l'utente. Questo è il panorama generale che dipende dal fatto che noi abbiamo cinque sensi e abbiamo un certo numero di capacità di produrre input. Poi a, al giorno d'oggi tastiera, mouse e schermo sono ancora il paradigma principale perlomeno in senso numerico, sicuramente non in senso di, ehm, di, di, di, di, di ricerca, di evoluzione, di nuove, di nuove soluzioni. Ecco, Un altro tema che dobbiamo comprendere per parlare di interfacce è il concetto di complessità. Allora noi siamo abituati a un mondo fisico in cui possiamo distinguere nei vari oggetti qui due assi, no? due accezioni diverse del termine complessità. Una cosa è complessa perché può essere complessa perché fa tante cose e qui vedete il confronto tra il coltello Serramanico e coltellino svizzero. Il coltellino svizzero ha una complessità maggiore in quanto ospita un maggior numero di funzionalità diversa. Lo rodo fa una funzione sola, cioè dirti che ora è. Lo smartphone fa tante funzioni, tra cui dirti che ora è e poi anche altre cose. Quindi è semplice riconoscere eh, negli oggetti, ma poi lo trasferemo sulle interfacce un aumento della complessità, di quella che possiamo chiamare complessità, quando aumenta il numero di funzioni. Quando aumenta il numero di funzioni che il sistema può svolgere. Dall'altro lato c'è un aumento della complessità strutturale, cioè di quanti pezzi è fatto un sistema. La complessità strutturale più elevata è quando un, un sistema ha un numero di componenti maggiori. È fatto più complicato, è fatto di più pezzi, di più servizi, di più server, è più complicato no, la sua realizzazione, la sua implementazione, ma magari si può anche parlare sul suo costo e così via. Quindi, pur facendo una funzione sola, quella di dirti l'ora, l'orologio è più complicato di un coltello il quale fa anche lui una funzione sola, che è quella italiana. No? Perché un orologio dentro, se lo aprite, ha tutti i suoi meccanismi, c'è il quarto, c'è la lancetta, c'è gli ingranaggi, la batteria e così via, il coltello invece è un pezzo, una, un pezzo di, di metallo forgiato con il manico, fine. No? Quindi è una complessità strutturale diversa. Ecco, queste sono categorie a cui normalmente siamo abituati. Non è detto che vadano di pari passo, nel senso che ci sono tutte le varie combinazioni, possiamo avere oggetti che, strutturalmente sono anche molto complessi ma funzionalmente sono più semplici. Confrontate il coltellino svizzero con l'orologio. Ha sicuramente più parti, più complessità strutturale l'orologio ma fa una funzione sola mentre il coltellino svizzero che invece di avere magari 200 parti con tutti gli ingranaggetti ne ha solo 7, 8, 10, fa, svolge più funzioni quindi una complessità funzionale maggiore rispetto a alla complessità strutturale, Beh, poi ovviamente abbiamo dei dispositivi che sono complessi, punto e basta, sia dal punto di vista funzionale che dal punto di vista strutturale fanno tante cose e per poterle fare all'interno hanno diciamo, una realizzazione non banale no? fatta di molti componenti interni qui però abbiamo pesato solo due cose, abbiamo pesato il numero di cose che può fare e il numero di componenti interni di cui è composto nessuna di queste due e questa è la sorpresa nessuna di queste due misure ci dice quanto sia facile o difficile usare il sistema perché esiste un altro concetto di complessità che potremmo chiamare di complessità d'uso che è ortogonale ai due precedenti i quali a loro volta erano ortogonali tra di loro che ci dice quanto può essere difficile complesso, utilizzare un determinato sistema data una sua certa complessità funzionale mm. per assurdo, se andiamo a prendere lo smartphone e il coltellino svizzero, è più facile da usare lo smartphone che il coltellino svizzero che tutte le volte che provi a usarlo ti si rompe un'unghia come minimo, e non sai mai dove sono le cose non sai mai come aprirlo, come chiudere poi ti tagli no? eh, va bene, ha otto funzioni, però eh, è bello, divertente, va in campeggio, ma non è che sia il massimo della usabilità, della facilità d'uso, no? In il salame si chiude, eccetera. Mentre invece lo smartphone si usa molto più facilmente pur avendo una complessità che ha ordini, ordini, di grandezza, maggiori. Eh? Sono questo esempio per farci capire che la complessità d'uso, cioè la difficoltà o la facilità, di uso di un sistema non dipende necessariamente dalla sua complessità funzionale né tanto meno da quella strutturale l'oggetto che aveva la complessità strutturale e funzionale maggiore ha una delle complessità di uso più basse perché? perché è progettato bene perché tante i tanti componenti interni, quindi la sua complessità strutturale è totalmente nascosta. E le tante funzionalità offerte, quindi la sua complessità funzionale, sono organizzate in modo eh, organico, logico, ben, eh, diciamo, eh, ben comprensibile. Quindi dobbiamo un po' resistere alla tentazione di dire: Eh, ma sì, ma il mio sistema informativo è complicato fa 15.000 cose, per forza è difficile da usare, per forza è complicato da usare. No, non è vero. È eh? il primo istinto, dice, vabbè, ha 12.000 funzioni, ci vorrà un po' per riuscire a capire come usarlo, ci vorrà fare dei corsi, della formazione, è normale che gli utenti... No, non è vero. Se progettiamo bene l'usabilità, allora potremo avere sistemi che hanno una complessità funzionale elevata, ma una complessità d'uso accettabile, magari non facilissima, sicuramente accettabile, sicuramente più bassa e che non cresca necessariamente al crescere della complessità funzionale. Questa è la sfida. Questa è la sfida che dobbiamo eh, riuscire a vincere. Mm? Eh, non è semplice far questo, no? Questa è una vignetta di parecchi anni fa del famoso Dilbert, che se non leggete almeno quotidianamente fatelo dà molti spunti sul mondo aziendale, eh, no, che ci ricorda, dice, bah, ah, ma abbiamo fatto un prodotto con tantissime features, ma è complicato da usare. allora che bello! Allora aggiungiamo una feature in più, eh, è facile da usare. No? Non, ovviamente non funziona aggiungere alla fine. Allora, è alla fine e poi deve anche essere facile da usare. De, devi tenerne conto dall'inizio, non, te non, te non te ne puoi accorgere alla fine, sono troppo tardi. No? Quindi. Questo vuol dire, andando oltre la vignetta, che il fatto di arrivare a un risultato che abbia una buona, cioè bassa, complessità d'uso, anche pur avendo un'alta complessità funzionale, è il risultato di un processo di progettazione, non è una qualcosa che si può aggiungere, non è un colore che posso dare una volta finito il prodotto. E, qui, e il progetto di cosa? Di quella parte del sistema informativo che... Filtra la complessità funzionale, e la complessità strutturale del sistema non facendole percepire all'utente. Cioè il sistema dentro è complicato, ha 200.000 server, protocolli, linguaggi. È articolato, fa tante funzioni. Per leggere i requisiti funzionali dobbiamo metterci il weekend perché ce ne sono 280. Ma io non te lo faccio vedere così, te lo faccio vedere con degli occhiali che sono l'interfaccia utente i quali fanno solo trasparire, fanno solo vedere l'utente solo percepire all'utente un mondo più semplice. Nascondono, filtrano, gestiscono la complessità per conto dell'utente. Non devi vedere tutti, tutti i dettagli, ci pensa a livello di interfaccia utente a nasconderli e presentarli in un modo che cognitivamente e interattivamente per te sono più semplici. Cercando di aiutarti, evitarti di sbagliare, guidandoti nella compilazione, nell'interazione e così via. Come principio generale. Quindi no, non vogliamo diminuire la complessità funzionale o strutturale. Non vogliamo e non possiamo. Dobbiamo semplicemente riuscire a filtrarle meglio in modo che l'utente, l'unica cosa che vede è ovviamente l'interfaccia utente, attraverso questa percepisca la facilità d'uso. E quindi se ci mettiamo nel, nell'ottica del dell'attore del caso d'uso che è un suo scopo lo scopo da raggiungere quindi siamo nel use case tal tali, qui in copallino inserisci i dati carica il tirocinio oppure prenota la visita medica uno dei tanti casi d'uso con cui abbiamo giocato chiediamoci qual è il modo di limare questo tipo di interfaccia utente di fare in modo di facilitare l'utente nel raggiungere i propri obiettivi allora l'obiettivo dell'utente tendenzialmente è chiaro All'utente. Deve essere anche chiaro, o chiaro la modalità con cui il sistema presenta l'utente o fa capire agli utenti quali sono gli obiettivi che lui può darsi. Io, man mano che uso un sistema, scopro le funzionalità del sistema stesso. Capisco che, oh, guarda, posso anche fare quello. Allora, Il capire che posso fare una certa cosa. Significa che un domani potrò scegliere di volerla fare. Quindi in qualche modo il sistema deve essere trasparente, nel senso che deve far vedere, far trasparire le funzioni che offre. Le funzioni in termini di obiettivi raggiungibili, no? di obiettivi che l'utente può darsi, di casi d'uso che l'utente può, ehm, eh, può attivare. Questo lo fai ad esempio con delle soluzioni tipo i menu, il barre delle icone, cose di questo genere, che elencano, re, mettono in vista eh, tutte le funzionalità. E quindi aiutano l'utente a capire quali sono gli scopi che può darsi. Dopodiché, quando l'utente ha scelto uno scopo, diciamo, ha scelto una voce del menu, avendo visto che c'era, devo guidarlo nell'esecuzione, quindi passo passo durante lo svolgimento del caso d'uso. E qua si comincia ad interagire tra due mondi, tra due entità che parlano lingue diverse, ma non solo, pensano in modi diversi. Allora, nello svolgimento di un caso d'uso, io a un certo punto ho scelto una voce del menu e io sono di fronte a una videata. Questa videata contiene delle informazioni, che devo leggere e capire, e contiene diciamo, dei campi che devo riempire, in cui devo dare oppure delle voci da selezionare, delle caselle da spuntare in cui io devo fornire la mia informazione allora l'utente innanzitutto deve, partiamo dall'interfaccia deve eseguire una certa azione deve selezionare una voce, deve inserire il proprio nome o la propria mail in un certo campo deve decidere se se in un certo campo va riempito oppure no, e così via. Quindi deve trasformare l'intenzione che ha, cioè qua adesso voglio inserire i miei dati, voglio o devo, so che devo inserire i miei dati, deve trasformarlo in azioni specifiche. Allora qui devo inserire questo numero, qua devo inserire quell'altro. Per farlo, per capire, per riuscire a interpretare e eseguire correttamente ciò che vuole fare innanzitutto deve riuscire a capire l'utente deve riuscire a percepire a capire, a interpretare, a comprendere che cosa il sistema gli sta dicendo cioè qual è il significato di quel modulo E il numero di telefono lo devo mettere anche col codice internazionale davanti più 39 o no oppure fa lo stesso perché una volta che l'ho capito posso capire come inserirlo la data di nascita. Qui ci vuole la data di nascita? Sì, ci vuole anche l'anno? Sì. O ci vuole solo il giorno e il mese. Cosa mi sta chiedendo? E una volta che me l'ha chiesto come faccio a inserirla, devo digitarla oppure scelgo con un calendario? Sono tanti piccoli elementi che fanno sì che l'utente di fronte a un'interfaccia costantemente si chieda ma questa interfaccia cosa vuol dirmi? Cosa mi sta chiedendo? E contemporaneamente si chieda e questo come faccio a farlo? No, sempre, mentre non ce ne accorgiamo, perché qualcosa avviene in millisecondi nel nostro cervello, eh, ce ne accorgiamo di più quando andiamo su un sito fatto male, tipo quello del poli. No? Dove sei sempre lì che guardi un po' e dici, ma cacchio devo andare per sapere del corso, no? perché ci sono un po' di voci, però questa cosa, cosa vorrà dire questa voce? Quante volte lo siete chiesto? Cosa vuol dire questo bottone? Dove mi porta? Oppure vai lì, ah no, no, non era così, devo tornare indietro, ma mi ero già sbagliato la volta scorsa. Allora, questo vuol dire che questo golfo della valutazione, in cui io cerco di capire cosa mi sta dicendo l'interfaccia utente, e non lo capisco perché lo capisco sbagliato, o mi ci vuole del tempo per capirlo, mi ostacola l'interazione, rende il sistema più difficile da usare. E idem per la parte di esecuzione, quando inserisci un dato e non te lo prende da sbagliato, e se sbagli non puoi correggere, ed è piccolo, non riesci a leggerlo, è disposto a beccare il mouse esattamente nel punto giusto. Sai che lì devi mettere quel dato, dovrebbe essere un'azione immediata che fai senza pensare, ma in realtà ti richiede dello sforzo. Allora, tutti questi sforzi di valutazione e di esecuzione, questo circolo c'è sempre. L'obiettivo di un'interfaccia disegnata bene è fare in modo che questo circolo avvenga molto rapidamente senza quasi l'intervento cognitivo dell'utente cioè a livello istintivo dovrebbe avvenire quando io prendo un oggetto in mano l'ho fatto questa cosa ho visto l'oggetto dov'era, ho valutato la distanza ho deciso il gesto da fare l'ho premuto, poi ho valutato la pressione da usare che non spacchi l'oggetto e non prema i bottoni che non deve non mi faccia male nel polso e così via, alle dita io ho fatto un'azione ma è un gesto talmente normale che ho, non ho impegnato risorse cognitive ma l'ho fatta come gesto automatico ma tutte le volte che noi riusciamo a usare un'interfaccia in modo automatico, senza pensarci su o pensando solo ai contenuti che vogliamo mettere non alle, al dove metto, cosa vuol dire perché, vuol dire che l'interfaccia è disegnata bene quindi il scopo del progettivo dell'interfaccia è quello di riuscire a Ehm, lubrificare il più possibile questo modello. Come? Avvicinando il più possibile ciò che presenta l'utente a ciò che l'utente si aspetta di vedere, eh, ciò che presenta il sistema a ciò che l'utente si aspetta di vedere. Cioè siamo passati negli anni da sistemi che per essere usati richiedevano dei corsi di formazione io non so se siete... a me è capitato, ma credo ancora adesso, no? nelle agenzie viaggio, agli... negli aeroporti, eccetera, hanno quegli applicativi in cui per dire ma c'è ancora posto, loro allora, devono digitare dei codici astrugi che sanno solo la loro a memoria e alla fine viene fuori il risultato. E' quello è il risultato dei proge... sistemi mm. progettati negli anni 70, no? in cui l'unica interfaccia era una tastiera a linea di comando con dei comandi criptici che solo loro capivano. Ecco, c'è gente che sa fare dei corsi e ha a memoria tutti quei comandi. In quel caso avremmo un'interfaccia che era molto adattata sulla macchina e molto poco sull'utente e allora l'utente doveva avvicinarsi alla macchina cognitivamente, cioè l'utente doveva imparare il modo di pensare di lavorare della macchina stessa. Oggi facciamo, cerchiamo di fare sempre più il percorso inverso, l'uomo faccia quello che vuole, non ha bisogno di imparare nulla, di fare dei, dei corsi specifici, è l'interfaccia che deve avvicinarsi il più possibile a presentare l'interazione nel modello in cui l'umano ormai è abituato, nel modello in cui l'umano percepisce a livello quasi istintivo. Se voi andate su un sito che non avete mai visto, dove cliccate per tornare alla home page? In alto a sinistra. Io mi aspetto che qualunque sito in alto a sinistra ci sia un'area cliccabile, tendenzialmente ci sarà il logo e il nome del sito e se clicco lì mi porta alla home page. Punto. Se cliccando lì mi porta da un'altra parte, non mi porta da nessuna parte, c'è qualcosa che non va. Mi hai tradito l'istinto. Il mio istinto era far quello, ma perché ho quell'istinto? Ma perché altri milioni di siti hanno quella convenzione? E quindi ormai io l'ho imparato, l'ho imparato a livello inconscio. Non mettere l'icona, come esempio, eh, l'icona in alto a sinistra del sito che mi mandi all'home page, sarebbe come pedalare una bicicletta che abbia la catena montata al contrario ok? cioè tu pedali avanti invece la vuoti girare indietro per, pedala, per andare avanti devi pedalare al contrario non, non credo sia impossibile però è innaturale è anti-intuitivo è anti-istintivo fai il contrario di quello che sei abituato a fare con tutte le altre biciclette del mondo magari la prima volta cadi anche poi dopo per carità puoi imparare però devi imparare una cosa specificatamente per usare quel sito lì, perché? Perché lui lo fa strano, non ha senso, non è così che stiamo aiutando gli utenti. Allora, questi principi sono stati espressi, e vi cito un paio di, di testi che sono anche un piacere per chi è interessato a queste cose da leggere, uno eh, che è un sottotitolo illeggibile perché si chiama psicopatologia degli oggetti quotidiani che non avrei mai aperto se fosse stato per quello ma un, invece il titolo principale è un pochino più accattivante che si chiama in italiano l'hanno chiamato la caffettiera del masochista scritto da questo signore Norman che questo testo ormai ha quasi una ventina d'anni no, eh, vedete l'immagine di copertina è una caffettiera di cui per versare il caffè però sono obbligato a versarlo sul braccio, quindi a ustionarmi no? tutte le volte che decido di versare il caffè. Qual è la tesi di questo, di questo libro? È che quante volte vi siete detti, ma sono proprio stupido perché non so usare questa cosa. Ma davanti alla porta non so se spingere o tirare. No? Davanti all'ascensore c'è dei bottoni, qua devo premere per salire o scendere. è uguale se premo l'uno o l'altro, se premo qua li chiamo tutti e ne chiamo uno solo. No? E allora ci siamo dati degli stupidi perché non sapevamo usare certi oggetti o perché lo sbagliamo sempre. Allora, ciò cioè che dice Norma dice no, guarda, se, se tu hai un dubbio su come usare un sistema, un oggetto, un oggetto, un sistema, un'interfaccia, vale per tutto, è perché lui è progettato male. Non sei tu sbagliato, è l'oggetto sbagliato, perché chi l'ha progettato non ha tenuto conto dell'utente che avrebbe dovuto utilizzarlo. Allora, ci sono oggetti progettati bene di cui tu non hai dubbi, non ti chiedi neppure. Cioè quelle porte lì non hanno bisogno di un bigliettino con scritto spingere o tirare che se sei dentro, per come è fatta, non puoi che spingere, c'è la sbarra ben visibile, premibile, ma la puoi solo schiacciarla quella sbarra, non è che la puoi portare a girarla, a fare altro, da fuori c'è una maniglia che puoi solo prendere e ruotare, non puoi fare altre cose, invece le altre porte che ho notato ieri, passavo nell'aula M, quindi qua vicino, M ci sono le porte a vetri, non sono bidirezionali si possono aprire solo da un lato ma su entrambi i lati c'è lo stesso tipo di maniglione quindi la porta non ti sta dicendo usami così ti sta dicendo prova a indovinare e poi c'è il bigliettino con su scritto spingere o tirare spingere da un lato tirare dall'altra parte ma quando c'è il bigliettino è già segno che qualcosa non va, dice Norman perché gli oggetti dovrebbero da soli farti capire come si usano per la forma che hanno quindi la forma deve seguire la funzione form follow functions ma anche per le convenzioni cioè tu sai che una certa cosa rosso vuol dire per i ferma, verde vuol dire vai avanti allora puoi usare questa convenzione anche nel disegno degli oggetti dell'interfaccia eccetera quindi alcune cose semplicemente dal punto di vista fisico si possono pensare, vedere, concepire di usare in un modo solo. Altre cose, sì, avrò una componente fisica che mi aiuta, ma avrò anche una componente conven convenzionale, anche lì che, eh, su cui poter far leva. Una delle cose che dice Norman è quando voi progettate un sito, ricordate che sul vostro sito gli utenti spendono magari l'1% del tempo che spendono online, quindi il 99% di quello che gli utenti sanno sulla navigazione internet l'hanno imparata dagli altri siti. Se voi fate come gli altri state sfruttando l'apprendimento che gli utenti hanno fatto su tutti. Se voi fate qualcosa, implementate qualche interfaccia in modo diverso dagli altri, eh, sarà un ostacolo per l'utente, perché dovrà fermarsi a pensare un attimino di più. Oltre a questo libro c'è anche questo signore, la faccia un po' inquieta, io l'avrei preso nel casting di qualche film eh, un pochino horror, ma eh, così, eh, che, ha, che era stato un collaboratore di Norman, solo che poi mentre Norman è andato a lavorare all'università, Nielsen, che questo signore, ha fondato una società di consulenza Nielsen, Nielsen Norman Group, Norman è rimasto nel nome, è socio, ma in realtà ci lavora Nielsen, è carino perché su questo sito ci sono parecchi articoli sul tema usabilità, ogni settimana fa vedere una pillola, ogni anno fa un'analisi dei siti di usabilità dei siti internet e delle intranet soprattutto aziendali più o meno di casi di successo, di casi di fallimento quindi è interessante come, come lettura come aggiornamento poi c'è un, un altro testo che a me è piaciuto molto è una lettura molto più leggera rispetto a quella di, di Norman eh, questo testo dice, dice l'autore io l'ho scritto pensando che voi magari in un viaggio lungo di 2-3 ore lo possiate leggere dall'inizio alla fine eh? mentre quello di norma è un libro da 350 pagine questo qua è molto più leggero da leggere anche più breve e diciamo che il titolo lo riassume il principio il motto principale di usabilità secondo Craig è quello Don't make me think non obbligarmi a pensare Tutte le volte che io mi fermo a pensare cosa vorrà dire questo bottone, se clicco su quest'icona si chiude o no? Quando ho inserito questi dati, ho inserito questi dati è l'inserimento definitivo o ci sarà ancora un'altra pagina di dati dopo di questa? Se lascio vuoto questo campo, cosa succede? Le domande ce ne siamo fatte molte. Allora, ogni volta che noi di fronte all'interfaccia ci stiamo facendo una piccola domanda, stiamo pensando, stiamo rompendo il filo del discorso. Ricordate l'attore obiettivo, caso d'uso? L'obiettivo mi è chiaro. Tra me e il mio obiettivo ci sono tanti ostacoli. Gli ostacoli sono i momenti in cui mi devo fermare a pensare all'elemento di interfaccia piuttosto che a pensare all'obiettivo. È un po' come quando parli una lingua straniera, a un certo punto devi fermarti a trovare la parola perché non, te, non ti viene, no? Non ti viene naturale e ti rompi il filo del discorso, alla fine dopo un po' non sapevi più cosa stai facendo, non sapevi più cosa stavi dicendo, dimentichi dei pezzi, è normale. Allora noi dobbiamo fare in modo che l'utente segua il filo del discorso, cioè il raggiungimento del proprio obiettivo, senza essere interrotto da tanti piccoli ostacoli che sono le tante piccole difficoltà dell'interazione con l'interfaccia utente. L'interfaccia utente non deve creare nell'utente dubbi o domande su che cosa fa un certo elemento o su quale azione debba essere fatta per ottenere un certo risultato. Hm? Questi sono i principi. Guardate questi fornelli. Allora, qui ci sono quattro fornelli a gas, disposti a quadrato, circa, e le manopole, spero che si veda un pochino, le manopole per comandarle dove sono, sono messe qua sopra. Allora io vedo una, due, tre, quattro, cinque, sei manopole in fila indiana, che comanderanno quattro fornelli. Don't make me think un cavolo, cioè lì ogni volta ci devo pensare, no? E infatti spesso c'è scritto in minuscolo una piccola serigrafia, un piccolo disegnino stilizzato che ti dice, ma questo qua c'è quello. No? Questo, se vogliamo, una versione semplificata è questa. Qui ho quattro fuochi, qui ho quattro interruttori. Beh? Questa è una piccola modifica. I due centrali li ho sopraelevati in un centimetro. Allora questo non c'è dubbi, si può interpretare in un modo solo. La versione sotto è una mappa di quella sopra. E quindi se devo accendere questo in alto a destra, per forza sarà questo, perché quello è messo un po' più in alto sulla destra. Accorgimenti veramente che hanno un costo zero di realizzazione, cioè, comunque, io i buchi in questa piastra li devo fare sia così che così, semplicemente quali faccio leggermente sfalsati? Perché? Perché qualcuno si è fermato a pensare all'utente che magari quando hai il latte che bolle, che sta strabordendo, non è che ha proprio tutta quella lucidità di metterci a leggere la serigrafia per vedere quale devo spegnere, no? Ma a colpo d'occhio deve andare a spegnere quello giusto. Ma qui stiamo limando i millisecondi ma non tanto perché vogliamo che l'utente termini il compito di tutta la giornata 8 secondi prima ma per mantenere l'utente concentrato sull'obiettivo che è, che ne so, cucinare piuttosto che non trovare qual è la panopola giusta ma di esempi di questo genere, se vi guardate in giro se, se leggete la caffettina del masochista o Don't make you think purtroppo vi ammalate perché poi questi esempi qua li vedete ovunque eh, questo è un altro esempio carino, trovato in Catalonia questa cosa, non si capisce tanto dalla foto perché era notte, è un contenitore per rifiuti differenziati. Eh, lo lo zoom. Allora, cos'è questo? Ha ah, delle icone telegrafate che cercano di ricordarci quali sono le varie tipologie di rifiuti e tante fessure diverse in cui mettere il rifiuto corrispondente. Dopodiché le fessure sono della forma adeguata all'oggetto ad esempio qui ci sono i cd, i dvd e c'è una fessura in cui posso solo infilare il dvd, della dimensione giusta c'è le pile e qui ci sono il buco tondo per le pile di tipo rotondo e per le pile di tipo quadrato e quindi lo sportellino mi ricorda la forma dell'oggetto che ci devo mettere dentro quando avevamo due anni vi abbiamo giocato tutti a questo giorno, ok? dei cubi colorati Ormai fa parte del nostro abitudine, se vedo un piolo quadrato non cerco di infilarlo in un buco tondo, no? a meno che non sia un giorno no che in cui va tutto storto tutto. E quindi, eh, oltre l'icona alla descrizione testuale di che cosa voglio, ho anche la forma fisica, in gergo si chiama l'affordance. No? L'affordance è un concetto che indica che cosa io posso fare dal punto di vista materiale, sensoriale e motorio con un certo oggetto. Cioè, questo oggetto lo posso prendere, spostare, girare tirare avanti tirare indietro quella maniglione rosso lo posso premere e basta allora qual è la, quali sono le azioni che posso compiere dipendono ovviamente dalla sua forma dalla sua struttura da come è costruito quindi qui la Fornas mi manda dei messaggi mi dice io posso accogliere degli oggetti che sono stretti e lunghi ha ah, un cd, io posso accogliere degli oggetti che sono tondi come le pile e così via quindi qui hanno progettato, poi nonostante ciò c'è il tizio che è riuscito a infilare il tubo a neon dentro la, eh, il contenitore delle cartucce d'inchiostro. Eh? Quindi per, per intuitivo che lo progettiate, troverete sempre quello che vi batte. E questo è un concetto. Quindi la mappa. Mappatura delle funzioni sulla forma, la forma deve seguire la funzione, la formance, far capire che cosa posso fare con un determinato elemento di interfaccia, appena lo vedo capisco che cosa ci posso fare, appena vedo un quadratino so che lo posso spuntare, posso metterci un segno di spunto oppure toglierlo, perché? Ma perché sono vent'anni che le interfacce utente sono fatte così, i quadratini si spuntano. L'altro concetto da tenere conto è quello del feedback, ogni operazione che richiede un lasso di tempo percettibile, e percettibile vuol dire sopra i 100-150 millisecondi, me ne accorgo, ha bisogno di un feedback, quante volte avete schiacciato su un bottone e poi subito dopo vi siete chiesti ma l'avrà preso o devo rischiacciare? Perché quando il bottone dell'ascensore, quando lo premi, si illumina? Perché ti dice, ok, ho capito, aspetta, non premere di nuovo. No? Ho, ho recepito la tua chiamata, poi non, non ti posso far arrivare l'ascensore in mezzo secondo. Però sappi e tu sei tranquillo. Sai che è premuto. Lo fanno anche i semafori. No? C'è il bottone della chiamata semaforica per evitare che prema lì tante volte eh, si accende la lucina intorno in quelli più recenti che hanno messo e la gente è tranquilla perché vedete che qualcuno ha già premuto no? la, la fermata della chiamata dell'autobus eh? ah, infatti sui Uh, sui modelli più vecchi in cui c'è solamente sui tram, in cui c'è solo il campanellino, c'è tanta gente che prova a ripremere perché magari non è una posizione in cui vede facilmente i segni di prenotazione, si riprova di nuovo, oppure magari nel casino non sente il campanello, ha sempre il dubbio. Quelli invece che hanno la spia sul bottone, eviti il dubbio. No? Quindi il sistema, anche se non può eseguire immediatamente l'azione, ti dà comunque l'informazione che l'ha recepita e che la sta eseguendo. Al punto in cui i semafori, in alcuni punti, adesso prendetela come verità, come leggenda, non so, sono finti. Cioè, per evitare che le persone attraversassero col rosso, hanno messo un pulsante di chiamata del verde, che in realtà non fa niente, non ti accelera, non ti fa arrivare prima il verde, semplicemente però la gente ha premuto e contenta perché sa che il semaforo li ha visti poi se va a fare il suo ciclo tranquillo con i suoi secondi di rosso e di verde che deve fare, ma tra, diciamo così, calma le coscienze della, della popolazione no? ma serve anche quello ogni cosa ha una sua funzione l'importante è che le persone siano consapevoli che il sistema sa che ci sono e terrà conto di loro, perché poi ci tenga conto davvero, è quasi meno importante del fatto che l'utente lo sappia ehm no? um, quindi la nostra interfaccia utente deve avere questi, queste proprietà no? che qua sono riassunte con una serie di attributi come sempre eh, ci piace fare perché viene chiamato oh, diciamo l'alveare no? della user experience la user experience deve quindi, per fare interazione col sistema deve creare valore al centro per creare valore deve essere innanzitutto utile cioè le azioni che faccio devono avere una loro utilità. Cioè, io sto creando l'interfaccia utente non per giocare, ma per esporre delle funzioni. Ho una certa complessità d'uso da spendere. La complessità d'uso non può essere zero. Zero vuol dire che le cose si fanno da sole. No. Ho una certa complessità d'uso, la tengo al minimo possibile. Ma dentro quella complessità d'uso devo mettere delle funzioni utili, il più possibile. Quindi ho una moneta da spendere, che è la complessità d'uso che cercherò di spendere sempre meno possibile, cioè rendendo soluzioni sempre a basso costo d'uso, ma ad alto costo di utilità o di usabilità. Eh, findable significa che le funzioni che devi usare sono facili da trovare, non devi andare nell'help, nell'aiuto per vedere se su un comando c'è o no. Eh? Poi giorno vorrei parlare con quelli che hanno fatto i, i, i ribbon di, di Office, no? di Word, Excel, PowerPoint e cose varie, in cui se devi cercare una funzione, alla fine non sai mai dove trovarla, no? Però sai che c'è, ma che sia facile da trovare se una funzione che non usi tutti i giorni eh, non è detto. E... Vabbè, desiderabile, dipende da, da, da che cosa voglio fare. Sicuramente accessibile. Accessibile è, eh, um, si riferisce alla facilità fisica d'uso, cioè io la posso usare se in questo momento mi fa comodo col mouse, se in questo momento mi fa comodo con la tastiera no? con, con modalità diverse, cioè il tema dell'accessibilità è molto più vasto perché va anche a includere persone che hanno delle limitazioni fisiche, che sono non vedenti, una persona che ha difficoltà motorie che deve comunque riuscire ad accedere a una certa interfaccia hm? però qui non abbiamo tempo di entrare nel testo. e... Vabbè, e vediamo un po' di capire come fare a costruire qual è l'approccio che possiamo darci per costruire questo no? questo è un esempio sempre sotto forma di vignetta di un sistema che ha una bassa complessità funzionale ma un'alta complessità d'uso cioè 200.000 bottoni che non userai mai con delle sigle che non capisci magari sono piccole e non le vedi quando c'è la penombra e hai bisogno del manuale per capire dov'è che, dov che si accende o si spegne la televisione o si cambia canale no? questa è un progetto un'interfaccia fallimentare no? non, non funziona così ma perché? ma perché spesso si tende a seguire diciamo così il cosiddetto approccio tradizionale in cui parto dalle funzioni del sistema cioè il mio sistema fa un certo numero di funzioni e ce l'ho, mi sono fatto i requisiti funzionali sono le cose che deve fare il sistema e allora un approccio quello che stiamo criticando quello che secondo noi è sbagliato dice va bene io ho l'elenco delle funzioni e cerco per ciascuna di queste funzioni di dargli una sua visibilità una sua posizione nell'interfaccia quindi ogni funzione che il sistema può fare devo renderla accessibile richiamabile, usabile dall'utente utilizzabile dall'utente Così facendo però, mi perdo un pochino sia l'importanza relativa delle varie funzioni. Le funzioni sono tante servono tutte, gliele devo mettere tutte. Vuol dire che devo mettere 200 bottoni sullo schermo? No, e quali? E non lo so. Non ho un criterio no? per dirmi quali funzioni sono più importanti, devono essere messe in evidenza rispetto ad altre. E quindi stiamo facendo una progettazione orientata al sistema. È il sistema che mostra ciò che può fare, mostra direttamente le proprie funzioni, quindi avremo una complessità d'uso che è uguale alla complessità funzionale. Ti faccio vedere cosa so fare. Ad esempio, sto progettando un sensore, mi chiedo cosa può fare l'ascensore? L'ascensore può andare a un certo piano, può aprire la porta, può chiudere la porta, può fermarsi, può mandare un allarme, eccetera, eccetera. E allora progetto un'interfaccia che sia in grado di implementare queste funzioni viceversa la progettazione orientata all'utente è quella che abbiamo già intrapreso e che si basa sui casi d'uso non mi chiedo cosa può fare il sistema mi chiedo cosa vuole fare l'utente quali sono le cose che l'utente vuole fare, quali sono gli obiettivi che hanno senso compiuto per l'utente e allora a quelli per quelli progetto un'interfaccia quindi faccio una progettazione sull'utente, nel progettare l'interfaccia mi chiedo l'utente cosa fa, l'utente cosa pensa, l'utente cosa chiede. Ovviamente dovrà chiedere cose che il sistema supporta, però l'elenco delle voci dei menu, l'elenco dei bottoni, l'elenco delle luci, degli indicatori, dei valori, devono essere sempre in risposta a un obiettivo dell'utente e non una funzionalità del sistema allora a questo punto anche lì riesco a capire quali sono posso chiedermi, è più, è più esplicito capire quali sono gli obiettivi prioritari per l'utente quali sono quelli più importanti dividere per ogni utente a seconda del tipo di utente alcuni obiettivi noi l'abbiamo visto, i casi d'uso, non, non tutti i casi d'uso sono accessibili a tutti gli utenti magari alcuni casi d'uso condividono le stesse funzionalità include, no? ma eh, se partono le funzionalità diventa molto difficile capire a chi mostrarle in quale modo e quindi, visto dall'utente, l'utente cosa fa? Chiama l'ascensore, entra, sceglie un piano, scende. Sono le azioni, gli obiettivi che l'utente si dà. Oh, ovviamente le funzionalità sono le stesse, solo che anziché fermarmi, limitarmi a descrivere le funzionalità, faccio un passo in più, mi metto nei panni dell'utente, mi chiedo come usa l'utente il sistema, e progetto l'interfaccia utente sui casi d'uso i quali ovviamente all'interno useranno le funzionalità del sistema, per forza però faccio un lavoro in più è quello filtro di cui parlavamo prima non espongo direttamente le funzioni ogni funzione ha un suo comando in ordine alfabetico da A alla Z, sono 250 dagli studi ma te ne preparo già a seconda delle modalità in cui le vorrai utilizzare e quindi progettiamo poi l'interazione tra utente e sistema nell'eseguire i suoi vari casi d'uso i suoi vari obiettivi quindi chiama l'ascensore e il bottone chiama Cioè l'interfaccia utente dovrà avere una, una modalità affinché l'utente possa attivare quel caso d'uso chiama l'ascensore poi abbiamo imparato che chiama l'ascensore non è un caso d'uso che si può, non è solo una funzionalità istantanea e quindi non è male fornire anche un'indicazione di feedback. Adesso sono al terzo piano. Attraverso questo l'utente può stimare il tempo d'attesa. Diceva, io sono il primo, lui è il terzo, l'ho chiamato, deve solo fare due piani sta per arrivare. Vedo che si sta muovendo, non si è rotto o altre cose. Vedo che sta scendendo, non sta salendo. Quindi l'utente con un'indicazione... Banale, riesce a far proprio lo stato del sistema capisce cosa sta facendo il sistema e se io capisco cosa fa lui cosa sta pensando il sistema è più facile che io gli dia il comando giusto ma tutto questo deve venire sempre sul piano subconscio, quasi intuitivo non è che ci sto lì a ragionare eh? vedo quei numeri, so in che piano sono vedo che in piano è mi fate una stima del tempo, vedo se sta andando nella direzione giusta o no. Dentro all'ascensore invece avrò le funzioni che l'utente, ma solo quelle che di cui l'utente avrà bisogno quando è dentro l'ascensore, quindi se un piano, fermare l'ascensore o chiedere aiuto. Quindi progetto, in questo caso pulsantiere pulsantiera esterna, pulsantiera interna, in funzione dei casi d'uso che prevedo per l'utente sempre con l'indicatore di feedback, cioè se si qua, all è qua, vicino all'allarme c'è sempre una spia luminosa che dice se l'allarme è stato inviato oppure no, cioè deve esserci, dovrebbe esserci, che dice se l'allarme è stato inviato oppure no, e così via. Ehm, diverso, perché magari lo, lo concepiamo in modo diverso, è un ascensore che, abbia, che esponga un numero di casi di d'uso maggiore. Ad esempio, quando io chiamo l'ascensore... All'algoritmo di controllo fa comodo, farebbe comodo sapere se io voglio salire o se voglio scendere. Allora espongo all'utente due casi diversi. Voglio salire, voglio scendere. E poi magari do, voglio dare all'utente un controllo maggiore sull'apertura e chiusura delle porte. Cioè sta arrivando uno, allora prendo il bottone in modo che la porta non si chiuda e la gente evita di fare tutti i carpiati all'interno dell'ascensore sperando che la fotocellula blocchi le porte in chiusura, o cose varie. No? Allora, in questo caso, l'interfaccia utente è diversa. Ad esempio, all'esterno, avrò due pulsanti. Non ho il pulsante chiama, ma avrò una freccia verso l'alto e una freccia verso il basso. Che sembra facile da capire, no? Io non... Continuo a vedere persone che arrivano lì e li schiacciano tutti e due, eh, ne conoscete anche voi di sicuro. persone che, Spero che non ci sia nessuno tra, tra, tra, tra, tra di noi. Qualche, ma che cosa c'hai in mente? Pensi che arrivi prima se li schiacci tutti e due? Pensi che ne arriva uno che se tu devi salire sta scendendo e è bello che stia aprendo le porte e tu gli dica: Devo salire, e l'altro dice: No, grazie, sto scendendo e lo richiude? Chi ci ha guadagnato in questo? No? Non, non la capisco questa cosa. Oppure c'è anche l'altro che pensa, ma gente malata ce n'è, eh, ma perché sono abituati su sistemi diversi, non è mai colpa dell'utente, io devo salire, lui è al terzo piano, quindi schiaccio giù, perché così lui scende. No? Eh, c'è gente che pensa che quella sia la direzione in cui tu vuoi mandare l'ascensore in modo che ti raggiunga. Eh, credo, eh, per il comportamento delle persone, se, no, se vedi che schiaccia quello opposto, quello fai salire, perché schiacci giù? Ho paura a chiederle queste cose, lo osservo e mi chiudo dall'altro. Eh, però questo rappresenta il fatto che il sistema vuole offrire due casi d'uso diversi. Mentre prima vuole offrire il caso d'uso, voglio salire sensore, c'è cioè un bottone di chiamata. Qui ho, offro due casi d'uso diversi, che sono voglio salire, voglio scendere. Si presume che l'utente sappia quali, quali dei due casi d'uso usare. Il fatto che ci siano così tanti utenti che sbagliano, forse dice che c'è qualcosa che nella terminologia delle frecce che non è sufficientemente esplicita, o non è sufficientemente consolidata. Su una cosa semplice così, come si fa a sbagliare? Qui c'è ancora qualcosa che non va, c'è ancora una strada da fare, in una cosa stupida come questa. Dentro, vabbè, ovviamente avrò i piani da... da i vari bottoni con i piani. Eh, questo non mi ricordo più l'ho fotografata, c'è la R al posto della T per indicare il piano terra, messi in un ordine che differenza c'è tra meno 1 e S, no, non lo so, cioè, a volte anche la scelta dei nome e piani potrebbe dare. Così come un'altra icona, don't make me think, questi due bottoni sotto apri le porte e chiudi le porte allora, non so voi che siete più giovani di me e più svegli ma a me ci vuole sempre un attimo per capire qual è il bottone che apre e qual è il bottone che chiude perché devi andare a interpretare questo, questo cavolo di frecce cioè, non è che il pittogramma sia poi eh, così facile da decodificare cioè non è difficile no, perché le porte le chiude, le altre le apro però, però richiede un pochino di pensiero secondo me e magari si potrebbe fare di meglio poi ci sono delle creazioni, questa è una foto che ho preso io, delle creazioni ancora piegate. Questo è un ascensore vero che ho trovato in un hotel. Allora, meno 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Non ho trovato una logica. Non è di quegli ascensori in cui le porte si aprono dai due lati e per cui uno, il meno 1 e il 3 sono su un lato, era ascensori ascensore normalissimo. All'interno del dove si aprivano le porte. Qualcuno ha deciso che il meno 1 e il 3 sono da una parte e due dall'altra, eh. ma non è un caso, capisci? Non è che ci sono caduti per terra così e li hai lasciati così. C'è qualcuno che ha fatto un disegno, magari su un CAD, e ha dato a chi ha tagliato il metallo. Eh? Cioè, sto metallo qua, c'è i buchi sotto nei posti giusti. Quindi qualcuno ci ha pensato, cosa aveva in mente? Ma no, no, non è riuscito a comunicarlo, ciò cioè, che aveva in mente. Magari c'è un significato nascosto, ma non appare. Io ho un centesimo di secondo. No, scusate, un decimo di secondo, 100 millisecondi per capire cosa voglio. Non è che mi devono mettere a fare filosofia su che cosa intende, ma non danno un indizio, niente. No? Perché deve essere fatto così sfalsato? Perché ti piaceva? Magari, non so, è un momento, motivo estetico. Non, non è chiaro, no? non emerge. Crea solo il dubbio. Aggiunge difficoltà d'uso. Però appunto non è né per risparmiare, né perché già ce l'avevo, né perché... Qualcuno è poi chi ha montato i bottoni anche. Se immagina poi l'elettricista che si è monta ha montato quel pulsante di radio. si è trovato il pezzo di metallo già tagliato con i buchi lì, aveva i numerini e dice adesso questi come li metto? <ride> eh, avrà avuto anche un foglio di istruzioni probabilmente. Basta sapere. Però gli esempi, adesso facciamo per ridere, ma gli esempi di questo genere ne troviamo in tutti gli angoli, sia negli oggetti fisici che nelle interfacce online, un'interfaccia informatica. Quindi qual è il, ehm, la contromisura a queste situazioni, che poi non so, sono tragiche queste situazioni per carità, è quella di questa cosa qua, farle vedere, farle provare a degli utenti prima cioè se questo signore quando si è fatto il disegno al CAD anziché dire che bello lo mando in produzione l'avesse portato a casa e l'avesse fatto vedere a sua moglie gli detto, sì, scemo. Eh, eh, probabilmente si sarebbe evitato qualche cosa no, adesso poi ci sono modi anche un pochino più formali di fare questi test no? di, di, di usabilità precoce Cioè, quanto è, usa è possibile capire quanto è usabile un sistema quanto prima di averlo ma perché L'unabilità si basa su quei concetti semplici di, di affordance, di riconoscibilità. E anche se il sistema non è ancora completo, montato, finito, li puoi già valutare. A patto di includere nel processo di sviluppo del sistema l'utente sempre. Cioè, una volta che hai deciso questo è un sistema che ha un'interfaccia utente, quindi lo voglio progettare in modo centrato cioè sull'utente, human center, in modo da garantire l'usabilità del risultato, allora in tutte le passaggi, l'analisi, i requisiti, la progettazione e il test, questi quattro rettangoli che su qua sono messi a cerchio, in realtà sono contenuti della nostra V di progetto, no? cioè la fase di analisi, requisiti, ehm, di progettazione, implementazione e testing risalita, qui sono messi a cerchio ma sono le stesse fasi. Sono messa a cerchio per ribadire che l'utente è coinvolto in tutte, deve essere coinvolto in tutte. Se coinvolgiamo l'utente in tutte le fasi, mentre facciamo il debugging del codice, del database, del sistema, delle performance, dell'interfaccia, stiamo anche facendo il debugging dell'usabilità, perché ci accorgeremo subito che ci sono dei problemi di usabilità e saranno tempo di correggerli così come correggiamo gli altri mille errori che si fanno durante lo sviluppo. Mm? Eh, però essere, dobbiamo, dobbiamo darci delle metodologie di sviluppo che permettono di includere l'utente, almeno nella parte di sviluppo dell'interfaccia. Un utente no a caso, ma un utente rappresentativo della tipologia di utenti che poi dovranno utilizzare il sistema. Perché adesso, adesso abbiamo parlato di ascensori, sono oggetti di uso comune, ma un sistema informativo che, non so, che debba gestire il bilancio oppure un sistema informativo che debba gestire un reparto di chirurgia, fanno cose diverse e sono usati da operatori che hanno un background diverso, una competenza diversa, appartengono a aree, domini applicativi diversi non farei testare l'interfaccia per ordinare e fare una operatoria a un esperto di bilancio o viceversa, no? Non mi dà nessuna informazione perché non capisce cosa sto facendo e quindi bisogna trovare degli utenti rappresentativi degli utenti reali e aiut farci aiutare dagli utenti che saranno magari futuri clienti del sistema oppure clienti che hanno competenze o caratteristiche analoghe, farci aiutare a costruire il nostro sistema come? Ma le tecniche sono tante, quindi non abbiamo neanche tempo di, di andare a analizzarle tutte o capire tutte, no? Però ad esempio ci sono alcune molto semplici, con dei questionari. Ti faccio vedere una videata, tu cosa capisci? Per accendere la televisione quale bottone premeresti? Ma mi serve solo un disegno, ma neanche fatto, anche solo uno schizzo fatto a mano. E ti faccio domande su quelle che sono le mie ipotesi di interfaccia e per cercare di capire tu cosa capiresti da questa interfaccia e questa interfaccia cosa ti sta dicendo? perché io che l'ho progettata so già cosa fanno i bottoni so già cosa fanno gli elementi ma non, non serve o non basta che lo sappi che l'ho progettata è l'interfaccia stessa che deve parlarti e in 100 millisecondi deve dirti tutto ciò che sa fare e qual è la funzione di ogni elemento oppure attraverso interviste Un no? in dialogo, parliamo vediamo insieme tu come descrivimi come svolgeresti questo compito? Ho queste tre domande da fare, devo riempire questi tre formi, in che ordine le metteresti? Cioè, ci sono dei metodi per far emergere dagli utenti le loro preferenze, il livello di comprensione e quindi far capire se loro userebbero l'interfaccia nel modo in cui non l'abbiamo pensata. Cioè, se ci accorgiamo che gli utenti userebbero l'interfaccia in un modo diverso dal nostro, vuol dire che c'è qualcosa che non va e credo l'ascensore, io farei vedere all'utente un ascensore con i bottoni senza i numeri e gli direi, per andare al terzo piano qual numero, quale bottone premeresti? e vedi come li conta, se li conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, oppure 1, 2, 3, 4, 5, 6 dal basso o dall'alto e poi ovviamente magari ci sono utenti che, che sono son diversi, hanno una certa variabilità però, perché magari hanno avuto esperienze diverse o modi di pensare diversi però tu comunque riesci a capire la maggioranza degli utenti in che ordine va ma poi ci sono anche gli strumenti un pochino più pesanti più organizzati, tipo i famosi focus group ma focus group serve soprattutto per aiutare gli utenti a pensare a progettare delle cose nuove con cui non hanno esperienza diretta quindi focalizzare le varie opzioni, i vari punti di vista e le varie opportunità su un determinato tema oppure molto importante è osservare gli utenti uno dei motti del sistema di del user testing è non fidarti mai di ciò che un utente dice osservalo e guarda come si comporta, ah no ma io non ho problemi, le porte so sempre se tirare o spingere, no? te lo dice, oppure, e poi invece no, lo osservi, vedi come usa l'interfaccia, vedi come usa il sistema, vedi quando si blocca, quando sembra che si fermi a pensare, allora ti chiedi il perché, no? gli utenti tante volte fanno scelte che, in modo non consapevole, qui stiamo parlando effettivamente di, di, di comportamenti delle persone, no? e quindi non sempre ciò che ti dicono corrisponde a quali sono i loro effettivi ostacoli di interazione, le loro effettive difficoltà di comprensione e cose di questo genere. No. Allora magari hai un software, lo fai usare, misuri il numero di errori che fanno, dopodiché dici guarda che tu hai fatto la maggior parte degli errori nel compilare questo campo, cerchiamo di capire perché, ma prima hai osservato un fenomeno. Invece se tu gli chiedessi qual è la parte più difficile che hai trovato nell'interfaccia, probabilmente lui non ti avrebbe detto quella sul campo in cui ha fatto maggiori errori perché la sua percezione può essere diversa. Quindi sono, sono importanti entrambi i punti di vista. Ci sono proprio delle metodologie di lavoro con gli utenti che permettono di interagire con un utente che non sa nulla di informatica, questa è la premessa, perché è l'utente che dovrà usare il sistema, quindi è competente del, dell'uso che deve fare. Un altro nodo che costa molto poco è analizzare la concorrenza. Se il mio concorrente ha un prodotto che fa le mie stesse cose, vende bene, gli utenti sono soddisfatti, oh, copiamolo nei limiti del diritto d'autore, del copyright eh, e dei brevetti, cerchiamo di capire perché, dov'è che va bene. Queste cose non richiedono investimenti milionari, eh? richiedono... Tipicamente una persona che abbia questa competenza nel vostro team di progettazione, neanche a tempo pieno per l'intera durata del progetto, in alcuni momenti, e richiedono di reclutare qualche persona, rappresentativa degli utenti, da utilizzare in questi momenti. Ma qualche non vuol dire mille, non stiamo facendo ricerche di mercato, bastano normalmente 5-10 persone, sono già tante 10 persone, ti accorgi che dopo che ne hai viste 8, i prossimi due probabilmente faranno gli stessi errori dei primi 8. No? Una delle regole di usabilità dice eh, testa spesso e testa poco. Cioè, prendi, ma, se tu hai 10 persone, dividi in due gruppi da 5. Oggi usane 5 per fargli testare il sistema, poi sulla base di quello che scopri oggi con quei 5, migliora il sistema, ri, eh, risolvi quei problemi, e le altre 5 tienitele per dopo per testare la versione migliorata. Scoprirai più cose che non mettere tutti e dieci oggi su questa versione del sistema, perché probabilmente incapperanno tutti sui problemi principali. Allora, i problemi principali li troviamo con un piccolo gruppo, li risolviamo e poi, parità di risorse, tempo speso, persone coinvolgibili, eh, frutta meglio riuscire a fare un test in continuo con persone diverse, ovviamente. Questi, in questi test le persone sono e getta perché una volta che hanno visto il sistema sono ormai. Non è più la prima vista per cui reagiscono a distinto. Hanno già imparato dei trucchi, invece tu non vuoi che debbano imparare dei trucchi. Quindi è più di persone diverse. Comunque, è per dire che ci sono delle metodologie più o meno semplici, più o meno leggere, più o meno complesse, ma tutte di un costo veramente basso, che ti permettono di trasformare un processo di sviluppo in un processo di sviluppo che tiene conto degli utenti. Dovrebbero essere la norma, che non, non, non c'è motivo ovvio, economico di non includerlo. A volte, molto spesso, è una trascuratezza da parte dei, dei responsabili del progetto che non pensano a questo aspetto. Non pensano di mettere a budget una piccola fetta per la usability. Poi magari si lamentano che a valle gli utenti preferiscono il prodotto della concorrenza, che ha le stesse funzionalità. Ma come? Fa le stesse cose. E eh, ho capito, ma non è più facile da usare e sul mondo aperto, soprattutto su internet, sui su sistemi web, la facilità d'uso, soprattutto nelle funzioni principali. Voi vi registrate un nuovo sito? Ah, che bello, mi è arrivata una mail, il mio amico si è registrato, andiamo a vedere. Entro, se in 10 secondi non ho capito cosa si fa lì dentro, lo dimentico per sempre. Forse 10 secondi sono tanti, decidiamo prima, a primo impatto, per capire dove vado, e cosa devo fare. anche solo se c'è scritto registro sign up, login, log up eh, tutti questi nomi qua già ci metto un attimo per capire cosa devo fare e come faccio a fare il testing degli utenti attraverso gli, con gli utenti se il sistema non è ancora finito cioè, quello che stiamo dicendo è che il, il sistema iniziamo a non a svilupparlo a progettarlo oggi sarà pronto tra un anno ma io il testo lo voglio già fare dopo domani come? con delle versioni in brutta con delle versioni del sistema che sono molto molto semplificate alla fine stiamo parlando di sistemi che o sono sistemi web o sono sistemi desktop i programmi da installare o sono sistemi mobile o sono interfacce mobile le quali tre categorie hanno già tutta una serie di elementi di base che possiamo dare per scontati. il fatto che se sono in un browser l'utente sa cosa vuol dire andare avanti e indietro sa cosa vuol dire home, sa cosa vuol dire indirizzo sa se sono in una finestra, sa cosa vuol dire minimizzare, massimizzare questo non lo dobbiamo testare, già lo sappiamo già il fatto di mettere una finestra così o una finestra così su un foglio di carta, bianco e nero, brutta così programma già l'utente faccia sì che l'utente si aspetti di trovare certi elementi, certi modi di lavorare a meno che l'utente non abbia mai visto uno smartphone in vita sua allora non sa che cosa aspettarsi e, ehm, e quindi mi devo chiedere prima che inizi lo sviluppo del progetto allora in questa videata, in questo punto quali elementi ci sono? Quali informazioni devo dare all'utente? Cosa capirà l'utente se metto qui un certo elemento piuttosto che un altro? E come capirà l'utente quali sono le azioni che deve fare? Allora, questo lo si può fare attraverso i cosiddetti prototipi, cioè versioni estremamente preliminari che vanno appunto dallo scritto su carta a magari un sistema semifunzionante, che possa essere usato per il testing con gli utenti. C'è un prototipo deve essere qualcosa che è disponibile presto ed è facile da modificare, è facile da buttare via. Posso farlo e buttarlo via e rifarne un altro, ad un costo limitato. Perché lo scopo è proprio quello di non aspettare di avere il sistema finito, ma iniziare a fare testing con l'utente con qualcosa che mi ha costato poco, ma mi dà informazioni presto. Perché prima le ho le informazioni, più è facile inserirle nella progettazione del sistema che si concentri il prototipo sull'interazione con l'utente, cioè dentro se il mio sistema avrà degli algoritmi complicatissimi, non importa, il prototipo basta che mi risponda 3, e va bene, anche se 3 non è sbagliato, non è il risultato giusto, l'importante è che l'utente percepisca che a quel punto arriva la risposta. E le forme tecniche con cui questi prototipi si possono realizzare, anche qua sono le più diverse e possono variare qui li chiamo prototipo di navigazione, di comunicazione funzionale, prototipo editoriale e così via, ma sono nomi, che a seconda del processo che usate, sono diversi, quindi io qui ho preso una figura da un tizio, ma non sono nomi ufficiali, sono diversi a seconda dello stadio del progetto in cui mi trovo. Più mi avvicino alla fine del progetto, più elementi avrò e più fedele potrà essere, quasi veritiero, il prototipo che uso per far testare le idee di interfaccia all'utente, più sulla veritiero rispetto al sistema finale più simile al sistema finale all'inizio invece ce molto sul generale e quindi di tipologie, di prototipi ce ne sono molte in funzione degli scopi che possono avere, che gli possiamo dare quindi lo scopo comune è sempre quello di avere un elemento reale, fisico con cui fare interagire gli utenti per avere informazioni precoci sulle scelte che facciamo nell'interfaccia. Cioè, se vedo che il mio utente gli faccio vedere la foto di una porta e gli chiedo tu premeresti o tireresti, lo faccio con un, con un costo bassissimo. Oppure uno schizzo della maniglia che vorrei fare. Il mio designer, il mio architetto ha fatto questa maniglia bellissima. Perché prima di farla costruire e spendere, o scegliere i materiali, o scegliere i colori, o spendere altro tempo, altre risorse, e vediamo se questa sarebbe, oltre che essere bella, carina, di moda, eccetera, anche usabile, anche intuitiva. E questo, e questo si può fare attraverso i prototipi. Allora, vi faccio poi una panoramica, direi, dopo l'intervallo di quali sono i tipi di prototipi e poi vediamo quali sono gli elementi che potremmo usare per costruirli all'interno dell'interfaccia. Adesso possiamo fare un po' di pausa.